Oggi ci facciamo una bella bistecca, ma come si fa a fare una bistecca così alta dentro casa, fatta bene. Adesso lo spiego io Allora, guardate qui Il macellaio mi ha dato una bella bistecca Guardate, vedete, bella amarezzata Però, mi ci ha lasciato quest'osso, vedete quest'osso quanto è doppio? Mi crea un problema Allora, faccio così Lo levo Allora, con che coltello? Il coltello che si usa, si chiama Boucher che coltello è? È un coltello da disosso Vedete qua, c'è pure questa arcata così che serve proprio per l'osso per grattare l'osso quando l'osso è tondo, no? Un goccio d'olio, perché così la ungiamo un pochino ed è più facile che fa quella bella crosticina Incido le parti grasse così non si, non si contorce Griglia o griglia o anche padella antiaderente, fate voi una bella padella di quelle di ferro, fighe, belle forte, forte, forte, eh! e nel frattempo abbiamo acceso il forno 200 gradi, sopra e sotto, ho ventilato uniforme vediamo un po' alziamo, alziamo allora, padella, anzi la nostra griglia è bella calda vado siete pronti per un morino? vuoi sentire il rumore? la prima volta la faccio dalla parte della... Ah, così! Nel frattempo, iniziamo facendo il suono, che cosa facciamo? Il contorno! Se la vista è così, c'è il contorno giusto! Cicoria no, perché non siamo in periodo, però... Volevo parlare di peperoni, guardate che belle! Guardate che belli Freschi, freschi, freschi, freschi! Allora, togliamo il sopra, tolgo, i semetti, la parte bianca, che è quella che è meno digeribile, perché sto facendo così? Perché voglio lasciare arrondelle, li voglio arrondelle oggi, questi riferone, perché sono bellissimi! Togliamo dei semetti, poi così, sottili sottili, eh? E andiamo a tagliarli tutti quanti. Allora, vediamo un po' un attimino come stanno messi. Guardate qua! Ah! che robetta ragazzi ma quanto è bella ma quanto è bella questa ciccia ma allora nel frattempo che questa va io incomincio a fare i peperoni la peperonata come dice a me quindi abbiamo l'olio l'olio buono abbiamo il somarino agostino amichetto mio l'ipule cipolla abbondante qua la peperonata ci vuole vado qui facciamo leggermente ammorbidire la cipolla ma poco poco poco eh. vai così oggi siamo carichi vai così poi basilico oggi lo metto così vado intero intero così peperoni guardate che belli questi bei cornetti a colori mamma mia poi due non ce le mettiamo eccole qua due rivette da giacca che è vai Guarda che robetta! Sai che spettacolo! Che roba! È un po' di pasilico così, rotto con le mani! Poi a me che ci piace un po' di zucchero! Dice perché provate! Qua un cucchiaino! Il sale! C'è! Certo. Oggi pomeriggio si sta sul divano, qua di fu, ci prendiamo qualche film, oggi non puoi fare niente altro, come dopo sta bistecca sui peperoni ti sta proprio a casa, non ti puoi muovere. Vado. Allora, bistecca. Andiamo? È cambiato il disco? Ancora un altro pochino. Facciamo un po' di fumo, facciamo un po' di schizzi, però alla fine il risultato c'è. Io lo così per secco, sarà l'ultimo, eh! Adesso vi faccio vedere una cosa senza termometro, ma col dito eccolo qua vedete, il dito va abbastanza a fondo quindi vuol dire che la carne è chiusa io ci metto su questa parte qua che è più, prum, più cruda guardate, è ancora soffuruta io la voglio medio sangue sto strano allora quindi forno Guardate, eh! Allora, che succede? Non sta a contatto con il suo grasso, non sta a contatto con l'umidità e non, ha, non avrà sotto quell'aspetto lesso, perché delle volte la carne sopra è bella croccante e sotto, che sta insieme tutto il, loro, il suo liquido, è lessa. Vediamo che succede. 8 minuti, 200 gradi. Per non sozzare tutto, come diciamo noi a casa, Metto la carta forno sotto alla teglia così il grasso scola sulla carta e è più facile da pulire. So bravo, eh, che uomo di casa. Peperoncino <ride> fresco, vai! Non voglio i peperoni ammosciati così, no, devono leggermente croccati. Guardate i bei colori, stupendo. Oh, che brava, ecco qua, eccola qua ah, perché così riposa un po' la carne non perde il calore perché noi la chiudiamo bene bene anche noi no, li vogliamo bene guardate qua così e poi, così quando la tagliamo dovrebbe uscire meno liquido e così che vuol dire è anche più succosa sarà, ok? la sono passata in circa 4 minuti si, sì, guardate ancora che bella calda vedete che spettacolo allora, andiamo a fare sto lavoro Leviamo l'osso Ah, mamma mia! Non vedo l'ora Iniziamo con sto ben di Dio, yeah. Guardate che cottura, guardate che meraviglia Qua, dipende da voi sale a fiocchi eh, sale grosso, quello che volete Poi, questa meraviglia deperonata Adesso, tocca a me assaggiare ma ah, voglio essere bravo Buonissima peronata, mi raccomando, facciamo adesso sta, facciamo adesso sta roba che, che è stagione, la carne è meravigliosa, mi raccomando la cottura, fatela così, guardate che roba, spettacolare! Mi raccomando, questo pezzetto me lo mangio, buono!